Ciao amici di Mr. Gadget, siamo pronti per presentare una novità importante, è il nuovo Huawei P20 Pro. Ecco dunque la eh, confezione del prodotto lanciato proprio da pochissimo a Parigi e che vediamo da vicino dopo averlo anche eh, utilizzato per eh, un po'. Aprendo la confezione, ovviamente la prima cosa che appare è lo smartphone, ma questo eh, lo eh, guarderemo più eh, attentamente dopo, mentre vogliamo vedere anche cosa c'è dentro la confezione: carica batterie con eh, il, eh, la compatibilità con Huawei Quick Charge, poi un. Eh, cavo con il terminale eh, USB eh, type C e poi dentro eh, la confezione anche eh, queste cuffiette con un eh aspetto un design che mi ricordano qualcosa ma adesso non mi viene in mente che cosa dentro la confezione non c'è una cover non so se questo spazio sia per la cover che eventualmente si troverà nella versione commerciale del telefono adesso non ve lo so dire onestamente lo scopriremo solo tra qualche giorno a proposito di versione commerciale del telefono questo è un dispositivo che trovate già in vendita in particolare nello store Huawei di Milano eh, l'ho trovato ovviamente nello store online di Huawei e nel giro di pochissimi giorni arriverà anche con la grande distribuzione italiana. Allora vediamo subito i dettagli. Primo elemento che eh, appare è quello eh, di un display praticamente senza cornici fatto veramente molto bene eh, da 6 pollici con una definizione full hd plus quindi 1080x2160 pixel, altro elemento che eh, risalta è la fotocamera eh, anteriore che è da ben 24 eh, megapixel, bisogna girare il telefono per vedere la curiosità più eh, grande cioè quella dei eh, tre sensori eh, fotografici no? il teleobiettivo, un sensore monocromatico e poi una fotocamera da, 30, da, scusate, da 40 megapixel anche se fate attenzione perché stiamo parlando di 40 megapixel con i pixel interpolati cioè vuol dire che vengono scattate più fotografie vengono sommati eh, tutti i pixel e quindi il risultato finale ci dice che sono 40 ma non è un sensore con 40 megapixel eh, di potenza al eh, suo interno parte posteriore tra l'altro devo dire con eh, questa eh, finitura di eh, colore davvero eh, spettacolare vedete un eh, colore cangiante che secondo secondo me è assolutamente bellissimo eh, peraltro ecco un po' sporgente eh, la doppia eh, fotocamera leggermente tagliente se proprio eh, devo farvi vedere ecco vi faccio vedere il dettaglio anche eh, dalla vista verticale vedete leggermente eh, sporgente bello il dettaglio di questo eh, pulsante di accensione con eh, il, la traccia rossa in questo lato il volume rocker sul lato opposto il cassettino per la sim, mentre sulla parte eh, superiore abbiamo il sensore per gli eh, infrarossi dalla parte opposta eh, gli altoparlanti con l'attacco USB Type C eh, sì. per quanto riguarda il software eh, voglio eh, prima di tutto fare una cosa eh, importante perché io la prima cosa che faccio proprio la primissimissimissima in assoluto è quella di eh, cambiare eh, il launch perché forse ve l'ho già detto insomma non mi piace tanto il launch di Huawei che però adesso rimetto eh, nella eh, sua versione con il eh, cassetto delle app Voi Probabilmente sapete che se avete un eh, prodotto Huawei eh, quando andate nel eh, menu del eh, display potete scegliere lo stile della eh, schermata home. Visto che siamo qua vi faccio vedere anche un'altra cosa curiosa, eh, questa parte è stata tradotta tacca, eh, il notch è stato tradotto tacca, guardate bene quello che succede sul display, sparisce essenzialmente il notch eh, se io faccio questa scelta di eh, nasconderlo. Avete poi la possibilità di gestire anche tra l'altro eh, la eh, risoluzione dello schermo eh, con anche la funzione della eh, risoluzione intelligente che permette di ridurre la eh, definizione dello schermo quando essenzialmente dovete risparmiare eh, la batteria. Qui potete scegliere anche eh, gli altri elementi dallo sfondo, ma lo sfondo lo potete governare anche eh, dai, eh, dal menu eh, legato ai eh, temi. E poi eh, quello della eh, protezione degli occhi e anche la eh, selezione eh, dell'intensità di colore. Vi ricordo che tra l'altro questo è un display eh, OLED eh, di eh, ottima qualità e questo eh, dà anche una riproduzione dei colori eh, molto, eh, molto eh, gradevole allora abbiamo detto cosa c'è di eh, particolare all'interno di questo telefono io vi voglio far notare soprattutto un'applicazione che però non è ancora eh, compatibile con eh, il eh, mercato italiano le sto facendo scorrere tutte non a caso per farvi vedere anche un po delle eh, applicazioni che ho inserito ecco questa è l'applicazione si chiama wallet ed è l'applicazione che verrà dedicata ai eh, pagamenti da eh, huawei eh, come funziona questo telefono? Beh, non ci sono delle innovazioni straordinarie dal punto di vista proprio della gestione del software. Molti dei miglioramenti che sono stati apportati vengono dalla disponibilità del processore Kirin 970 al suo interno. Io intanto vi faccio vedere anche il funzionamento dei menu, eh, essenzialmente tutto quello che avete a disposizione compresa l'assistenza intelligente come ad esempio i controlli dei eh, movimenti tra le altre cose ecco ma vi dico il Kili 970 è un processore importante perché oltre a supportare la eh, fotocamera aiuta anche alcune applicazioni a fare delle cose che altrimenti dovrebbero fare online ad esempio l'applicazione Prisma eh, nel caso del eh, P20 funziona con l'elaborazione delle foto che viene fatta dentro il telefono quindi che funziona anche se siete scollegati voglio farvi vedere anche un po' cosa succede con la fotocamera avete essenzialmente diverse modalità qui potete controllare l'apertura qui potete fare lo scatto notturno questa è la modalità ritratto poi la foto invece nella sua modalità più diciamo eh, automatica, eh, avete la possibilità di riprendere eh, i video, eh, avete la possibilità di controllare eh, il, mh, tutti gli aspetti della fotocamera e poi eh, vi segnalo anche eh, lo, uh, slow no, lo slow motion. Lo slow motion questo è un tema importante perché in pratica con eh, questo selettore potete scegliere eh, a che punto di eh, velo di rallentamento eh, far funzionare il telefono già che ci sono eh, vi mostro dalla eh, mia galleria eh, queste sono foto che ho scattato nella giornata di ieri ecco provo a farvi vedere un pelo da eh, più vicino eh, questo video eh, che mostra essenzialmente eh, il super slow mo in funzione. Ve lo faccio vedere anche da uh, un'altra Angolatura perché potrebbe essere eh, interessante, non concentratevi sulla ragazza. Ve lo dico subito: concentratevi invece sul eh, dettaglio. Io so che c'è un dettaglio della ragazza che potrebbe colpirvi, ma non è eh, quello il eh, tema. Vi faccio rivedere ancora eh, un attimo eh, questo video. Insomma, eh, lo slow mo a 960 è veramente fighissimo. Devo dire la definizione eh, di questi video in super slow motion. Eh, 960 frame al secondo è HD quindi non Full HD come eh, riesce invece a fare eh, Sony. Eh, ovviamente per la fotocamera ecco, vorrei farvi notare in particolare un dettaglio, questo eh, è un dettaglio importante, la modalità notte eh, essenzialmente quando voi eh, scattate potrebbe volerci molto tempo per eh, riuscire a, a ritrarre la fotografia, ma devo dire che il risultato poi è veramente notevole, insomma, non sarà facile eh, vederlo eh, dalla eh, fotocamera, però vorrei farvi vedere in particolare questo scatto che arriva ad un livello di eh, dettaglio eh, in notturna che è veramente importante. Certo, eh, se bisogna dare un occhio a questa fotografia, questa è una fotografia comunque con alcune parti eh, sovraesposte, no? guardate il colore del cielo che è piuttosto curioso, per vedere la differenza tra... Come funziona il sistema notturno e la funzionalità automatica? Guardate il colore del cielo in questa foto, Allora, questa è una foto in automatico normale e questa invece in modalità notturna, è difficile non cogliere la differenza ma concentratevi su questo punto che è quello che è sopra la piramide, ecco, vedete, cambia tantissimo il colore del cielo, questa è una... Eh, delle eh, differenze fondamentali. Eh, questo è un telefono che ha audio eh, stereo, quindi questo è un dettaglio eh, importante, supporta Dolby eh, Atmos, questo è un eh, telefono che tra le sue eh, svariate caratteristiche ha anche quella di eh, avere un eh, DAC, quindi un convertitore di audio digitale al suo interno quindi vuol dire che l'audio eh, è veramente di eh, tipo elevato, ma non solo, perché questo è un telefono che supporta anche la connessione senza fili, audio ad altissima qualità, quindi eh, se avete un dispositivo che è predisposto per eh, ricevere eh, questa connessione ad alta qualità, la riproduzione della musica sarà eh, drasticamente migliore batteria da 4000 eh, mAh eh, anche questo è un dettaglio eh, importante il processore abbiamo detto il Kirin 970 con mh, 6 giga di RAM al suo interno invece la batteria eh, ha una eh, mh, scusate eh, la memoria può essere di 128 o di 256 giga allora mh, vi devo dire questo è un prodotto proprio bello, uh, esteticamente uh, fatto bene, certo, ha una somiglianza e una uh, familiarità che, uh, insomma, sono uh, innegabili, però, vi dico, è uh, un lavoro di costruzione. Uh, veramente veramente uh, ben fatto la fotocamera dalle prove che ho fatto ieri sera uh, per le strade di Parigi sembrerebbe una fotocamera mostruosa uh, non vi nascondo che questo è un oggetto molto molto uh, interessante a voi a questo punto la scelta ciao da Mister Gadget